Allora Ammazza che potenza che ho <ride> Pezzo di merda È lui che mi ha ucciso prima Ah che c'è? Non riesci a prendermi? No? No? Di sotto Atteso Sto schifoso Eh. Maledizione, l'ho perso, l'ho perso di vista. Anche sott'acqua, addirittura. Oh! Oddio, che schifo sto. Ma che è sto c'è? Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi oggi ho voluto portare un piccolo gameplay Visto che ho, ho già portato un tutorial su come scaricarlo A questo punto non mi resta che portare un piccolo gameplay Per pochi minuti e farvi vedere anche com'è sto gioco, com'è bello è fantastico, molto rilassante A questo punto non mi basta che prendere un po' Uh, di pietra, legna e cominciare a fare un po' di um, picconi Un'ascia, qualcosa, tipo per farmare Allora, vediamo, i bastoncini di uh, legno ce li abbiamo uh, Sono morto lì e ho perso tutta la mia roba eh, Per forza chi muore perde il suo loot okay, Pietra, legna, craftiamo E cosa possiamo craftare qui? Un'ascia Ok, ok, perfetto. E non ci resta che prendere un po' di legna, ecco qua. Perché mi servono le frecce. Quindi, ammazza che potenza che ho! Vai, la legna è molto importante. Quindi, bisogna sempre prenderla. Ok, le piante si tolgono qua. Ok, vai così. Ho perso anche la pelle. Quindi sono un po' incazzato, eh. Allora. Ammazza che potenza che ho! Eh, allora. Sto incazzato. Sto, eh. La pietra. Un po' la pietra. Prendi qua, prendi qua. Vediamo quanta pietra abbiamo, stiamo livellando. E eh, basta fare tutto tu. Quindi qui consumiamo anche il vigore, ok? L'energia è tutto. Ok. Quindi dov'è? Dov'è? Dov'è? Allora, faccio la torcia. Le frecce, due, eh? solo due. Solo due posso farmi le frecce. Cos'è? La fibra. Ah, questa. Hai capito Guarda qua Guarda qua Guarda guarda Vediamo Ehi, Vai così 32 frecce Ora manca l'arco Quindi l'arco come devo farlo Cos'è qua? Gli stick Gli stick Vai, vai, vai, vai, prendi tutto Ora facciamoci l'arco E non ci pensiamo più Appena trovo un cervo Comincio a Darmi da fare no. Ok, eccolo qua Shh. Ti vedo Ma che Ma Non ti mi ha visto Uh Dove vai? Ma che cazzo? Mamma mia. Oh, coniglio? Ah, è morto, è morto, è morto. È morto. Vieni qui, che ti ho ucciso, coniglietto mio. Allora, qui non è come sul Rust, che tu dai delle... Mh, l'ascia e colpisci il coniglio così, eh E prendi la pelle, l'ossa e tutto Quindi uh, Devi fare un piccolo coltello Aspetta, dov'è la pietra? Qui manca la pietra eh, manca la pietra Sta pure piovendo, eh Ho sete Quindi si beve dal fiume Ah, oh, che bello Si può fare anche una bella um, una pisciata qua dentro, eh Quindi uh, La pietra tra pietra l'ho preso E ci facciamo il coltellino lei. Si ritorna in sella ragazzi uh, Dov'è il coniglietto? No, ho perso il coniglietto no. Allora era... Ah è qui, qui, qui, qui. Pezzo di merda È lui che mi ha ucciso prima Ah che c'è non riesci a prendermi no? No? Atteso, sotto. Atti sotto. Atteso, to schifoso. Maledetto. La tocca a me a divertirmi, eh. Ah, yeah. Prendi tutto, eh. Ah, ah, ah Questo sei. Questo sei. Eh? Ossa, Sì il coniglietto dove, eh? Come piccolino il mio coniglietto Ce la fai? Ok E eh, il coniglietto l'abbiamo preso La pioggia, la pietra Che è sta roba? Ah, la pietra, la pietra Però facendo i buchi così, eh, non lo so come l'hanno fatto eh, gli sviluppatori, quindi non so che dire, non so che dire. Dalla pietra, prendo la pietra mi butto nel fiume. Ah, giusto. Ok. Consumo tutto, perfetto. Ma oh, Eccoti qua, animale schifoso. L'ho preso. Ma che cazzo fa? Che c'è? Ma l'edizione l'ho perso, l'ho perso di vista. Ma che sono i pesci? Anche sott'acqua, addirittura. Oh! Oddio che schifo sto! Ma che è sto cielo? Ma non muore! Ora sei mio. Ah, oh, grazie! È morto! È morto, è morto, buono! Quando si mangia? Eh, il cervo sta sott'acqua. Devo prenderlo e portarlo sulle spalle. Eh già, si può fare, si può fare, si può fare, quindi... Vediamo dove sta. E sta qua. Oh! E dove sta? No, l'ho perso. E sta qua. No, l'ho perso. Prendi tutto. A posto Poi ci mettiamo un falò qui eh, La pietra mi serve quindi Questo gioco è molto rilassante Non ti stanca proprio Non ti stanca proprio La pietra prendilo no. Questo lo faccio io. Questa cosa. Oh. La maglia. Ah, oh, sì. Che mi manca qua? Il falò. Abbiamo fatto il falò. Quindi a questo punto lo mm, posizioniamo e cominciamo a cucinare. Tutti qua metti. Eh lo metto qua, eh. Allora, la legna e la carne. E vabbè ragazzi, avete capito come si gioca, è molto bello, molto rilassante, quindi mi raccomando iscrivetevi a questo canale, io adesso devo mangiare. E, mh, grazie a tutti per questa visione, lasciate un bel like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ma... Uh! Ciao!